Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone di Chris Isaac che si chiama Wicked Game. dopo la sigla. Ah, ah, canta, canta, canta, cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone soltanto di tre accordi, che sono il Si minore, Si, Re, Fa diesis, poi avremo accanto il La maggiore, La, Do diesis, Mi, e infine andiamo ancora indietro il Mi maggiore, Mi, Sol diesis, Si, che durerà il doppio rispetto agli altri accordi. Ora vi faccio ascoltare. Anche il ritornello. Poi la canzone va avanti sempre con questi accordi. Anche nella parte, diciamo, dello special dove cambia. Vi faccio ascoltare. What a wicked game to play To make me feel this way What a wicked thing to do and Let me dream of you What a wicked thing to say I never felt this way What a wicked eccetera eccetera e va avanti così fino alla fine bene come abbiamo visto questa era una canzone davvero semplice da suonare al pianoforte io vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di pigiare la campanella in modo che vi arrivi una notifica ogni qualvolta esce un video nuovo. Ok? Ciao ciao, alla prossima!